Senti, più o meno... Oh, una ma, cosa... ma lo conosco, cioè non è che non lo conosco. Una cosa veloce, dai, allora, i punti caldi del, del Movimento 5 Stelle a Parma sono bilancio partecipativo e referendum proposito senza quorum. Adesso, più o meno, secondo te, in quanto tempo vedremo avverate queste due cose enormi? Allora, bilancio, bilancio partecipativo è la cosa dico, più immediata, nel senso che è una di quelle cose che sarà poi debito partecipativo, probabilmente, però è comunque come hanno fatto a coloro, cioè almeno scegliere eventualmente quali diciamo si morire? più o meno nel 2013 diciamo? 2013. 2013 2013 più, più o meno marzo, aprile? no questo non so cosa... arrivo, adesso arrivo ehm... ah. No, quello non te lo so dire, ma il 2013 sicuramente, mentre per il referendum oh, sono... beh, il stato... Bagnozzi, che ben tutti conoscete, comunque <ride> sta già guardando per come si può introdurre, perché sta cercando di vedere quali altri lo hanno già fatto. Da Bolzano, forma... da Bolzano per esempio l'hanno fatto. Però questo lo sta seguendo lui. Sì, cioè, magari i ragazzi, seguendo. cioè il Mer Democrazia di Bolzano vi può aiutare. Ma ma cioè, come dire? So che il è andato a Bolzano a sì, sentire. Sì. Non, non lo sapevo io, no, ma basta no. citarlo. Esatto, o a Peppe o a Bagnaglia. Quindi, magari anche nel 2013 si potrebbe so, compatibilmente con, con, con, con la burocraticità. insomma. Esatto, perché va è bene. bene. Grazie. Ah, siete venuti da me? sono